Amici di Pop Up, bentrovati in collegamento con noi da Scandiano Massimo Ambrogi dei Nuova Civiltà, rock band che possiamo definirla cristiana, Massimo, ciao. Più che cristiana di ispirazione cristiana. Ispirazione È un cristiana. Corretto. Ben trovato Massimo, allora Nuova Civiltà e poi tra l'altro il nome non solo della, della band ma anche il nome dell'associazione eh, culturale, della vostra associazione culturale, di ispirazione appunto cattolico-francescana, festeggiate i vostri, 26, i vostri primi 26 anni di attività con un album che si intitola Dentro la storia, vuoi raccontarci quindi chi sono in Nuova Civiltà e qual è la vostra storia? Beh, Nuova Civiltà sono persone, nello specifico sette, che hanno insieme la, la passione per la musica e attraverso la musica cercano di raggiungere le persone eh, nella società, nei luoghi a volte più impensabili o anche nei luoghi più semplici come possono essere teatri, palazzetti o eh, le comunità di recupero eh, e attraverso la musica quindi portare quello che può essere un, mo un momento di, di gioia, di speranza un incontro sicuramente con l'altro in una dimensione assolutamente nuova eh, I 26 anni sono talmente tanti, talmente passati veloci che eh, riuscire a focalizzare anche solo un, un attimo è un po' un'impresa perché voi sai, gli attimi sono soggettivi. Ciò che può essere importante per me, per qualcun altro è, è una sciocchezza, o comunque meno importante. Sicuramente, di importante c'è il fatto che siamo tutti ancora qua. Voi siete tra l'altro impegnati so, da sempre nel, nel, nell'ambiente, nel mondo francescano. Che cosa significa essere laici francescani oggi? Quello che è sempre significato essere francescano in generale. Il francescanesimo nasce come, come eh, modo, di, eh, strumento di evangelizzazione nella strada, nelle strade, eh, lungo i crocicchi delle vie. Eh, se tu pensi ai tempi in cui Francesco si muove, l'unico concetto che c'era di realtà religiosa era monastica. Francesco rompe questo schema già nel 1200, per cui essere francescani laici significa essere francescani già con Francesco quindi nelle strade. A livello pedagogico pensa che nell'università di pedagogia si pensa che Francesco sia stato il primo educatore di strada. Oggi se ne parla tanto anche a livello politico di questi personaggi, soggetti eh, professionali che appunto vanno nelle strade a incontrare i giovani nei luoghi più disparati. Francesco l'ha fatto 800 anni fa e oggi se ne parla ancora, quindi essere francescani laici significa essere francescani nella strada, sulla strada. Massimo, tu sai che questi nostri incontri eh, vogliono essere anche un po' una, una testimonianza, no? raccontare esperienze di fede rivolgendosi soprattutto a chi è in lontano, a chi è lontano, a chi è magari è ancora in ricerca. C'è un'esperienza di fede o di provvidenza eh, che vuoi raccontarci, vissuta da te personalmente? Ma la domanda è molto bella, ma è anche molto ambigua. Perché vedi, quando si parla di, di queste cose, quando si fanno queste domande, si presuppone un qualcosa di miracoloso, un evento miracolistico che abbia in qualche modo segnato un passaggio dal prima al dopo, e questo tipo di risposta è molto pericolosa, perché vuol dire che chi non ha questo tipo di miracolo è destinato alla dannazione. Non è così. Il percorso è un percorso molto più lento e naturale, che coinvolge tutti. Se mi guardo indietro posso dire che anche l'incontro più insignificante allora oggi ha un senso, perché era dentro un progetto molto più ampio. Ciò che invece fa la differenza, e questo lo dico veramente con grande entusiasmo, è uscire dalla paura eh, di eh, rispondere a, a, al bene. Oggi si dà per, per scontato che il bene sia qualcosa di eh, costruibile materialmente. Quello è semplicemente un'espressione esterna del bene. Ma il bene interiore, che è quello che ti porta a incontrare il Cristo, è un cammino molto lungo. Dicevo prima di San Francesco, di San Francesco si dice che a un certo punto a San Damiano il Crocifisso gli abbia parlato. Ecco, questo è un aspetto miracolistico che noi abbiamo bisogno per descrivere un santo. Ma è il momento in cui è entrato in chiesa prima che il crocifisso parlasse non è un evento? E quando lui è stato fatto prigioniero, non è un evento, e quando lui era malato non è un evento. Vedi che allora ci sono tanti eventi che lo hanno portato ad incontrare il Cristo. Così questo vale anche per la nostra vita. Ci sono degli eventi piccoli, insignificanti, come l'aprire la porta, incontrare una persona che, però, nella storia dell'uomo, quindi nella tua storia, nella mia storia, assumono un significato alla luce di un cammino molto costante, che è il cammino di fede. Forse, magari allora possiamo dire che dobbiamo essere capaci di leggere questi, questi segnali. Dobbiamo essere di fidarci di, di, del, del bene, di, di non aver paura. Già Giovanni Paolo II, nella sua famosa melia, eh, quando fu nella messa in cui lui appunto, eh, saliva alla, al soglio papale, diceva non temete, aprite la porta a Cristo. Eh, su questa linea ha continuato Ratinger, lo stesso Papa Francesco sta gridando questo no, ai giovani, non, non abbiate paura, insomma, non, non abbiate paura di rispondere sì. Oggi si ha la paura, oggi è molto più facile rispondere a degli effetti immediati, a ad una causa-effetto che ti rende un riscontro, come dire, un piacere immediato, mentre nel cammino di conversione, quindi un cammino che converge verso, è un cammino più lento e quindi la prima cosa è non aver paura perché la paura è ciò che ti blocca. Paradossalmente la paura rischia di prendere il posto di Dio perché io per paura non faccio delle cose quindi sto dando una forza, una ragione e una potenza alla paura esattamente quella che dovrei dare al Cristo. Eh, parliamo proprio di, di giovani. Allora, Massimo, è giornata mondiale della gioventù di, di Rio de Janeiro con Papa Francesco. No? Eh, che GMG ti aspetti? La domanda Ma... potrebbe sembrare banale, però. Eh... Non, non, non vuole essere una domanda banale, insomma. Prima di tutto, non bisogna fare previsioni perché Papa Francesco è imprevedibile. Quindi questo significherebbe andare eh, ancora una volta a non aver capito chi è questo personaggio, cioè cercare di metterlo all'interno di, di, di schemi che non sono assolutamente eh, fattibili nei suoi confronti. Per cui la prima cosa che io eviterei è quella di fare delle previsioni. Sicuramente mi aspetto, però, ecco, una GMG molto molto vivace, è una GMG che mh, va a recuperare il cuore stesso della fede. La rivoluzione che Francesco sta facendo all'interno della Chiesa non è una rivoluzione pol né politica né tantomeno organizzativa, perché sotto questo punto di vista, non ha, ha, stra ha straffato, non ha distrutto la Chiesa, ma sta facendo una rivoluzione di fede, sta riportando in maniera semplice il Cristo all'origine all del cuore dell'uomo. E questo credo che continuerà negli incontri che lui farà a Madrid, come ha fatto nell'incontro nella parrocchia di Santa Elisabetta ehm, fuori Roma, qualche giorno fa insomma. Eh, Massimo, qualcosa del, dell'album dentro la storia, per, prima di chiudere e di dare un po' i vostri contatti? L'arbo dentro la storia è un momento forte, è il punto di arrivo dei 25 anni, 26 anni, ma è anche il punto di rilancio per i prossimi 25-26 anni. È un momento in cui ci si è guardati dentro, si è guardati nel profondo delle cose fatte, delle cose che si potevano fare meglio, di quelle non fatte e di quelle che si vogliono fare. E forse per certi versi il tempo della, della meditazione e riflessione di chi ha 40 anni non più 20, però mh, credo che sia necessario, ma sia anche necessario raccontarlo. Non aver paura di raccontarlo, non aver paura di spogliarsi dei propri sentimenti. Quindi sicuramente un album molto sentimentale, o quantomeno un album molto interiore. Ci sono dei, dei, dei brani, eh, leggevo nel, nel, nel, nel comunicato stampa del, del vostro album, eh, esplicitamente con testi esplicitamente cristiani, no? Sì, due, Emmaus e Saluto te. È la prima volta che facciamo uh, canzoni così eh, chiare, perché nel nostro um, cammino di conversione abbiamo sempre cercato un linguaggio più trasversale. Devo dire che forse anche questo fa parte della maturità, insomma del cammino che dicevo prima, no? di non aver paura. Arriva anche il momento in cui in un qualche modo devi dare il nome giusto alle cose giuste. E quindi anche la, scrivere una canzone in maniera teologicamente più chiara era un il segnale di un cambiamento, non di un cambiamento, di un cammino che avanza. Grazie Massimo, Allora, eh, per concludere eh, quali sono i vostri contatti, come è possibile entrare in contatto con voi? Beh, il contatto con noi più sicuro e più certo è quello tramite la pagina di Facebook, quindi Nuova Civiltà ci, la, ci possono tranquillamente trovare e chiedere l'amicizia e la, la daremo sicuramente e mh, attraverso questa pagina restare in contatto sia sui nostri concerti sia su quello che noi in qualche modo continuiamo a pensare, a dire, ad ascoltare e a fare. Allora grazie Massimo e io ti auguro buona estate a te, e a tutti di Nuova Civiltà e buona GMG anche te buona GMG, so che stai partendo quindi buon lavoro grazie